Ho utilizzato con grande piacere eh, la possibilità di pubblicare open access e quindi in libera visione a tutti i lettori eh, uno dei miei articoli eh, utilizzando la. Um, il token messo a disposizione all'interno dei cosiddetti eh, eh, transformative agreements, che appunto sono uno strumento che ci agevola e che ci aiuta eh, nel eh, reperire eh, risorse che eh, possono coprire costi di pubblicazione open access. Eh, naturalmente considero questo un, un, uno strumento fondamentale eh, per il nostro futuro, per il futuro delle nostre discipline, del, delle comunità Ehm, accademiche eh, in un paese come l'Italia che certamente eh, ha una forte tradizione di ricerca ma non è sempre eh, così eh, forte dal punto di vista del supporto finanziario alla ricerca di ogni tipo, da quella sperimentale a quella eh, di scienza sociale e Humanities. Eh, penso che ehm, sia soprattutto uno strumento di democrazia accademica, perché è uno strumento che andrà a aiutare soprattutto coloro, penso ai giovani scholars, alle nuove generazioni, che hanno eh, un accesso eh, più limitato e che comunque hanno più problemi a reperire eh, all'inizio della propria carriera eh, delle risorse per poter eh, accedere a ehm, canali di pubblicazione costosi, come sono oggi eh, quelli cosiddetti open access. E quindi sono... Molto contento di utilizzare, a maggior ragione sono eh, contento di poter pubblicizzare eh, questo strumento. Nel mio caso si, si è trattato di, una, di un articolo che è uscito con Springer, uno dei circuiti, una delle eh, diciamo, major eh, più importanti nel settore delle scienze sociali, ed era un articolo che aveva a che fare con il futuro eh, della scienza politica. Era un articolo che introduceva una special, un fascicolo dedicato al ruolo della scienza politica in questi tempi di crisi. Penso che questo sia particolarmente importante perché qui siamo all'incrocio tra disseminazione scientifica in senso stretto e terza missione, perché stiamo eh, con, con questo tipo di, di ricerca a cercare di individuare il ruolo delle nostre discipline nel futuro e anche forse a dare un futuro di reputazione alla scienza che è una cosa molto importante in questo momento storico. Per questo ritengo che il transformative agreement e la possibilità di andare a open access attraverso questo aiuto importante che ci viene dato è uno strumento fondamentale da disseminare al meglio nella nostra comunità.